Buon pomeriggio e benvenute e benvenuti a questo nostro appuntamento che è registrato e quindi invito eh, tutte e tutti alla consapevolezza del fatto appunto che eh, siamo in registrazione e vi dico subito i motivi di soddisfazione per questo evento di oggi. E il primo è che questo evento corona anni di lavoro di ricerca, non è un evento estemporaneo, è il culmine, noi speriamo naturalmente una tappa, quindi non la conclusione, ma sicuramente è il culmine di un lavoro fatto insieme nel corso degli anni con i vari protagonisti del pomeriggio, con Confronti, intanto e ringrazio da subito Claudio Paravati della collaborazione di questi anni e in particolare di stasera, Confronti è al contempo una rivista, una rivista di opinione, di riflessione ed è un centro di ricerca ed è stato parte in questi anni dello sviluppo del nostro centro quindi il rapporto con confronti è un rapporto ricco a più dimensioni tra le quali certamente eh, ha avuto un ruolo particolare la dimensione di due centri di ricerca a confronto diversi ma eh, accomunati da un grande desiderio di sfida e di rinnovamento di un lavoro aperto sul religioso e poi eh, l'incontro di stasera è il culmine di una collaborazione di ricerca con i due antropologi che sono con noi con Pino Schirripa e Osvaldo Costantini io non dirò nulla di loro presentandoli non so se lo farà poi Claudio Paravati o se lo fanno loro da bravi an antropologi forse dovrebbero farlo loro Auto, autobiograficamente dovrebbero pensa, pensarci da soli e selezionare da soli cosa, cosa dire um, a me spetta dire che uh, con loro abbiamo fatto un percorso molto importante di, di ricerca e di confronto um, il, il, il centro il nostro centro di, presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento eh, ha nel 2016 eh, riflettuto su come mh, proseguire dopo ben 40 anni un percorso di riflessione e di ricerca e guardandosi alle spalle, guardando di fronte a sé, ha scelto di dare un grande peso al convergere e al dialogare di eh, saperi diversi sul fenomeno religioso. Ecco, tra questi saperi diversi e tra le persone che hanno portato questi saperi diversi, un ruolo molto importante lo hanno avuto gli antropologi, in particolare i due antropologi che sono con noi questa sera e che ehm, hanno a partire dalle loro rispettive e peculiari ricerche, innervato il percorso che abbiamo fatto nel Centro dal 2016 e si conclude quest'anno con l'ultimo anno del secondo triennio, eh, del loro sapere, delle loro esperienze, della loro interpretazione di una disciplina di per sé molto ricca e complessa, e rispetto alla quale si sono messi in gioco in un percorso pluriennale e in particolare per quanto ci riguarda anche un pochino attraverso la collaborazione con noi, a me piace pensare dalla collaborazione di questi anni nei vari progetti di ricerca come una collaborazione in cui ci siamo un pochino messi in gioco eh, contestualmente e, e un po' eh, ci siamo sfidati a vicenda, ecco. ed è molto significativo per me da questo punto di vista che questo percorso sia stato condiviso con due antropologi di estrazione e anche di generazione diversa. Perché, come dire, nel lavoro che abbiamo fatto nel centro, abbiamo cercato anche sempre di contemplare queste varie dimensioni, anche la dimensione generazionale. Abbiamo voluto essere di nuovo un po' come avviene con confronti: un luogo in cui eh, ogni generazione si mettesse, si mettesse in gioco e ogni generazione sfidasse in qualche modo le altre. Allora da questo punto di vista anche la collaborazione con Pino Schiri e Osvaldo Costantini è stata particolarmente preziosa. Diversi sono stati i progetti di ricerca che abbiamo fatto insieme, diversi i risultati eh, anche dal punto di vista delle pubblicazioni. Nell'ultimo numero dei nostri annali, che potete facilmente rinvenire online con annali eh, FBK Centro ISR, trovate un dossier eh, curato da entrambi gli ospiti di stasera eh, che eh, appunto si concentra sull'interpretazione eh, dal punto di vista degli studi antropologici della missione, grazie mille a dottoressa Masè che ci manda il link nella chat, um, alla missione che il centro si è dato in questi sei anni, e cioè quella di uh, studiare, interpretare e favorire anche al meglio uh, il rapporto tra religione e innovazione. Ora che cosa ha potuto significare religione e innovazione da un punto di vista antropologico? Um, quali limiti di questo quadro interpretativo quale l'euristica, qual è la possibilità di sviluppo, ecco su questo su questo uh, Pino Schiri Prosvaldo Costantini e come dire al contempo confronti e Claudio Paravati uh, hanno tutti avuto un ruolo molto importante al punto che quando prima ho detto i nostri ospiti di stasera mi sono morso la lingua perché in realtà come dire più, eh, questo più che essere un appuntamento con degli ospiti è un appuntamento in cui il centro presenta se stesso perché nessuno dei tre è in realtà come dire, un ospite esterno al centro sono tutti e tre persone che hanno condiviso in tanti modi diversi il percorso di questi tre anni Ecco, um, questa era la prima cosa che mi prendeva a sottolineare soprattutto per chi eh, non... Eh, non, non, non ci conosce eh, che appunto quello di stasera è eh, un, un incontro che fa il punto su tanta ricerca fatta insieme per la quale poi rinvio ai tre protagonisti per quello che riterranno opportuno dire la seconda cosa che mi fa piacere sottolineare è che ovviamente poi il tema si impone il tema ha una sua grande, ha una sua grande rilevanza da un punto di vista metodologico, perché ci sfida a una comprensione sempre rinnovata e sempre più adeguata del fenomeno religioso e perché poi la galassia la galassia pentecostale eh, rappresenta un prisma attraverso il quale possiamo comprendere tante cose importanti da tanti punti di vista. Um, una cosa che ho imparato tra le tantissime del, del lavoro eh, di Pino Schiri, Osvaldo Costantini e anche naturalmente di Claudio Paravati è proprio che eh, si può fare un lavoro sul religioso che non è ossessionato dal religioso stesso o dalle definizioni del religioso. Eh, di recente ehm, Uh, Pino Schirri ha tenuto una bellissima lezione all'Università di Siena uh, su questo tema, non so quante cose poi Pino riprenderà questa sera, ma è stata una meravigliosa lezione di economia ad esempio. Ecco questo è molto significativo del lavoro che noi vogliamo fare, che è un lavoro come dire lontano da preoccupazioni autocentrate di rivendicazione di... Uh, aree chi, chiuse su se stesse della ricerca ma al contrario è aprire uno spazio perché si possa andare oltre aprire uno spazio perché si possa andare oltre questo ecco, se posso fare un, un esempio Osvaldo Costantini lo ha magnificamente interpretato rispetto ai temi delle migrazioni ad esempio rispetto ai grandi temi della giustizia, della, della, della, della giustizia civile, dei diritti eh? e, e questo stesso esercizio lo compie eh, ad ogni uscita, ogni mese, confronti rispetto ai grandi temi della conversazione planetaria e anche della politica e, e dei e di sottolineare oggi prima di darvi la parola, perché credo che questo accomuni il lavoro che voi tre avete fatto nei diversi contesti e il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme in questo centro, anche con l'aiuto di altre persone che vedo con noi questa sera e che ringrazio collettivamente per tagliar corto, ma che naturalmente hanno ciascuna... E ciascuno ha avuto chi per più tempo, chi per meno tempo, perché abbiamo con noi stasera anche due ricercatrici che sono che, ha, eh, che, che ci hanno raggiunto soltanto negli ultimi mesi, ma tutti ci stiamo parte di questo eh, processo che ho definito, diciamo così, come una sfida nel metodo e nei contenuti. Detto questo, ancora grazie infinite, ancora un... Uh, richiamo al fatto che stiamo registrando, un, un, un grazie con la maiuscola Isabella Masè che eh, ci fornisce sempre un supporto straordinario uh, e indispensabile e la parola a Claudio Paravati per la gestione di questo momento insieme. Grazie, grazie e buonasera a tutte e a tutti, ringraziamento per avermi coinvolto in questo momento importante sia per il tema e sia perché come ha detto il professor Ventura è un po' come tornare a casa, devo, devo ammetterlo. Negli ultimi anni la collaborazione con FBK, con il professor Ventura in particolare, ma con le amiche e gli amici che vedo qui raccolte raccolti questa sera eh, per questo incontro, lo dico senza mezzi termini, è stato per noi di confronti un punto forte su cui poggiare, costruire Quel poco, che abbiamo, quel poco che abbiamo fatto, ecco, parlando di, di un altro tipo di, di dimensione di ricerca rispetto a chi qui rappresenta istituzioni universitarie importanti, che sono i nostri due relatori, eh, come quella di FBK, come quella delle carriere e dei lavori che avete fatto. Ebbene, però per noi è stato importante, ed è il professor Ventura con la sua azione per noi è stato un modello da seguire. Quindi grazie, grazie perché appunto si torna a casa per il tema e voglio dire solo una cosa prima di ascoltare i nostri relatori con grande... Eh, devo dire curiosità, vorrei solo dirvi perché il tema mh, mi, mi, mi ci sta così a cuore, dopo aver detto che quindi abbiamo con noi Schirripa e Costantini, Sapienza Università, Università eh, di Messina se non sbaglio, sì, Università di Messina, abbiamo di fronte a noi un'oretta eh, per ascoltarli e poi la discussione. Eh, partirei.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 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ecco, per chi pensasse che questi versetti, come dire, ci raccontino di, in maniera eh, come dire, poetica, poetante o con forti metafore, quello che accadde una volta sola, probabilmente non è mai stato eh, come dire, presente a un culto pentecostale. Parto subito così per vedere se questa affermazione regge o meno dai nostri relatori. Cioè esistono delle realtà eh, come quella pentecostale dove qualcosa accade di molto forte che si avvicina a quello che abbiamo letto qui, abbiamo, abbiamo letto delle lingue di fuoco e dello spirito che riempie letteralmente le persone fino a farle parlare in un'altra lingua. Bene, il parlare in, in altri linguaggi, parlare in lingue come raccontato nella Bibbia e quindi poi tradurre la lingua che che deve essere interpretata di fronte all'Assemblea. Ecco, ci sono tutti dei paradigmi che riguardano l'azione dello Spirito Santo che irrompe nella vita quotidiana. Non è metafora da, come dire, interpretare di un testo a noi arrivato attraverso le traduzioni, eccetera. No, e irrompe nella tua vita quotidiana, ti trasforma letteralmente fino a rinascere per alcuni, eh, quindi il battesimo dello Spirito, eccetera. Questo mondo esiste. Possiamo chiamarlo mondo pentecostale? o abbiamo già sbagliato tutto. Eh, devo dire, è complicato, e per fortuna abbiamo due esperti della materia e che voglio subito eh, come dire, interrogare da parte di tutti noi, ma una cosa è certa, è un mondo articolato che ha già una lunga storia, seppur recente rispetto al cristianesimo in tutta la sua lunga storia, è più recente ma è già una storia, e quindi è già una cosa in trasformazione, è già una cosa che non è una cosa sola, ma il professor Ventura ha parlato di galassia pentecostale, e poi, fantastico, e post denominazionali Quindi esiste il pentecostalesimo o il pentecostalismo che si riconosce nelle chiese pentecostali in tutte le forme di denominazioni che si danno, fino a fenomeni nuovi che di pentecostale non hanno né il nome né lo vogliono avere e che forse noi incaselliamo in quella categoria o cerchiamo di incasellare in alcune categorie di questa galassia. Insomma, sono più domande che considerazioni, domande che come dire, lascio aperte per per i relatori, senza eh, senza prima anche citare una questione numerica. A quanto pare proprio queste forme eh, potenti, eh, usare questo termine, potenti nella vita delle persone sembrano avere un successo maggiore rispetto a quelle tradizionali, del cristianesimo tradizionale, in, morte, in molte parti del mondo, non solamente in giro per il mondo, stasera parleremo in particolare di Africa, aperta parentesi, tutto quello che quel pochissimo che so, ma il mondo che ho scoperto di quella parte di Africa lo devo proprio a Schiripa e a Costantini per la fortuna che ho avuto di incontrarli qui a Roma all'inizio della mia avventura a confronti eh, e quindi sono contento di sentire ancora quel, quella parte di Africa che conosco poco e di cui non si parla tantissimo invece è importante eh, capirla ma attraverso quella lente lì appunto di quel caso studio c'è un mondo dietro, dietro molto forte chiudo dicendo questo quando con confronti ho avuto la fortuna di fare alcuni viaggi quando ancora si potevano fare, in uno di questi viaggi andai a Cuba con un gruppo organizzato dall'Italia e finimmo a Lavana. E non posso cancellare dalla mia testa questo culto di una chiesa, pensate, protestante a Lavana, di Cuba, e una chiesa metodista, quindi appartenente a una tradizione che noi, diciamo, storica, no? di cristianesimo di storico, e il culto, era, il culto la messa e la funzione era, era, aveva tutte le caratteristiche che io avrei detto pentecostali. Beh, eh, grande partecipazione emotiva, lode eh, a voce alta, eh, lunghi momenti di preghiera e, e di lode, abbracci della comunità, insomma, quegli elementi che io avrei definito pentecostali, e mi si spiegò come questa tendenza, que questo modo di rivivere, ripensare, il proprio modo di fare chiesa, e ciò che ha salvato, questo me ha detto, ce lo disse il vescovo della chiesa metodista eh, di Cuba, ha come dire ripreso... Eh, numeri di una Chiesa che andava eh, spegnendosi dal punto di vista numerico certo non dal punto di vista di fede o di vocazione ma dal punto di vista del, del numero di membri questi elementi avevano come dire ravvivato rinvigorito eh, la Chiesa metodista di Cuba questa è una sfida straordinaria per tutto il cristianesimo fino al punto di dire c'è chi ipotizza che appunto parlare di pentecostalismo o pentecostalesimo chiederò conferma del termine più appropriato ai nostri relatori non, in realtà, non, non si stia parlando in realtà di un fenomeno nuovo, cioè non riprendere vigore del cristianesimo, di un cristianesimo, ma addirittura un cristianesimo nuovo e quindi sia necessario eh, così tematizzarlo. Insomma, come vedete, sono tantissimi gli aspetti che, che ci interrogano per il quotidiano e questo è molto interessante. Per ogni denominazione, perché quello che è accaduto alla Chiesa Meteorista lo si ritrova nelle chiese cattoliche, in altre chiese protestanti, quindi c'è un fenomeno di pentecostalizzazione più che una denominazione unica, e è un fenomeno quindi straordinario, dirompente, che è bello comprendere. Abbiamo la fortuna di farlo con i nostri due ospiti, ho parlato tanto, ma era così, per cominciare a mettere insieme qualche elemento, il professor Schirip aveva promesso una definizione del tema forse, o un tentativo, e quindi forse se Costantini è d'accordo cominciamo dal professore Ho visto un pollice alzato e quindi mi sento autorizzato. Prego, prof. No, sta accendendo il microfono. No, Innanzitutto, Claudio, comunicazione di servizio, quanto tempo ho a disposizione? Così perché ho allora, io vedo di... dal nostro programma che avete una mezz'ora a testa, e quindi vi inviterei a stare sui 25 minuti, dato che siamo leggermente in ritardo, per poi chiudere con l'ultima mezz'ora di domande, che se non malinterpreto possiamo, come dire, raccogliere attraverso la chat così da eh, insomma, diminuire i tempi di, di interazione. Io le leggo a voi, ve le, ve le porrò nell'ultima mezz'ora. Vabbè, allora, no, prima di entrare nel vivo, do, un minuto però di eh, voluti, non certo dovuti ringraziamenti, Innanzitutto in ordine, diciamo, Marco Ventura, perché questo ha detto bene lui: è, è l'ennesima tappa di un lungo percorso che abbiamo intrapreso anni fa. Una collaborazione, uno scambio, secondo me, almeno per me molto fecondo per le cose che ho ricevuto e mi auguro che anche per lui sia stato lo stesso. E ogni volta che insomma poi. Sono in questo caso non fisicamente, ma a questo siamo tutti abituati ormai eh, alla fondazione Bruno Kessler. Mi sento un po' a casa perché mi sento in un luogo dove ho familiarizzato su cose importanti. Credo che abbiamo condiviso proprio delle riflessioni importanti. quindi Sono contento di essere di nuovo qui oggi. Poi anche un grazie a Claudio, uno per le belle che ci ha dato, ma anche perché con lui abbiamo avuto modo di interagire e ogni volta per me cioè, mi ha lasciato tutto questo sempre una bella situazione positiva. Per cui grazie davvero a tutte e due. Sono breve non perché non avrei tante cose per ringraziarvi, ma solo per non togliere tempo altre cose. Adesso, invece, probabilmente Claudio si accorgerà che sono stato un po' dispettoso perché io la do questa decisione di pentecostalismo ma non mi piacerà perché io, è una cosa che ho detto diverse volte, ma io mi rifugio dietro l'anzianità per poter dire che i vecchi si ripetono dentro non c'è Nel pentecostalismo possiamo dire tutto è il contrario di tutto. È il guaio che avremo sempre ragione. Perché? Perché si tratta di un movimento estremamente polietico, vario, eh. Da, tutti, da qualunque punto di vista lo si voglia prendere, da un punto di vista dottrinale, perché le diverse chiese che comunque si rifanno al pentecostalismo non per forza condividono esattamente la stessa dottrina. Lo si può intendere da un punto di vista organizzativo, lo si può intendere anche da un punto di vista del riferimento sociale e da quello che come antropologo chiamerei l'orizzonte ideologico di riferimento. Allora, tutto questo rende complicato parlare in termini unitari del pentecostalismo. C'è un ultimo elemento che cito adesso perché l'ha appena ricordato Claudio e che è importante a mio avviso, che è quello che possiamo chiamare il fenomeno di pentecostalizzazione per chiese storiche. Ricordo che un ricercatore tedesco, di cui naturalmente scusge il nome, non, non mi ero preparato a parlare di questo, e proprio raccontava un episodio molto simile a quello che eh, ha raccontato prima Claudio, questo è molto interessante perché, perché era, era, credo da ad Tadisabella, comunque, no no no, a dire Dago, una grande città dell'Etiopia, dove lui eh, Entra in una chiesa che lui nomina nell'articolo, un artificio retorico quanto mai efficace, la chiesa X, che era una chiesa in cui c'erano danze, eh, balle, balli, canti, ma soprattutto improvvise urla, applausi. E poi un'altra chiesa in cui, che lui chiamava chiesa Y. In cui invece il pubblico era seduto composto, si alzava giusto per cantare gli vini dal libretto, poi si diseredava. Dopo aver scritto le due situazioni, dice cioè la Chiesa X era la Chiesa metodista e la Chiesa Y non era la Chiesa pentecostale. In effetti, tutto questo a mio avviso lo ritroviamo in diverse parti. Io, mh, nella mia ormai lunga, mi dispiace, ti dire che sono vecchio ancora una volta, carriera, eh, sono sempre interessato di fenomeni religiosi. ma Una trentina d'anni fa, no? Sì, una trentina d'anni fa, Lavoravo in Calabria su un uh, gruppo carismatico uh, cattolico e loro stessi insomma, accettavano l'idea di essere neopentecostali. Definendo secondo pentecostali cattolici, una cosa insomma, abbastanza eh, diffusa. E anche lì trovavamo l'effusione dello spirito, trovavamo questi elementi, insomma, che eh, hanno più a che fare con una pratica e con un modo di vivere il culto e la fede pentecostale con quello che siamo abituati a vedere nella tradizione cattolica. Prova a significare come una certa esperienza vissuta della fede sembra prendere piede sul modello pentecostale, anche qui, il che complica ancora di più il discorso. Ora, il discorso però, mh, non rendolo complicato a chi ci ascolta, è bene mettere i punti chiari. E dunque io pensavo di dire brevemente Dare una, una, una, una definizione che, prima di a cui credo fuori fortemente, è complicatissimo definire il pentecostalismo, però, dare due o tre elementi anche di storia del pentecostalismo per inquadrare che noi ci troviamo di fronte a un fenomeno relativamente recente, convenzionalmente, viene definito il 1905 come l'anno di nascita del movimento, o un po' più di cent'anni. Un movimento. Che ha conosciuto un successo straordinario, soprattutto negli ultimi decenni, ma anche prima, ed è attualmente il movimento cristiano al più alto tasso di crescita, dunque anche di conversioni, di adesioni. E come nasce? Cominciate a dire delle cose, perché, perché l'episodio che ha ricordato prima, Claudio è importante che lì nasce il nome, nella Pentecoste, il Pentecostalismo nasce proprio dall'idea che la Pentecoste non sia un evento, un once for all, una cosa che è avvenuta una volta nella storia e non ricapiterà più, ma è un elemento che si rinovella continuamente nella storia dell'umanità perché avviene dentro il singolo individuo. Avviene nel singolo individuo perché l'individuo conosce lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo entra in lui. Quelle lingue di fuoco che hanno, insomma, di cui sono stati investiti gli apostoli, le si ritrova anche nella vita. Ma quali individuo ora ci arriviamo costruendo brevemente la storia. Scusate ma io sono abituato a dare una lettura che sia... Diciamo, antropologica, dunque per me anche contestualizzare storicamente il fenomeno è importante. Ora eh, nasce un momento particolare del eh, neoventecostalismo, da un punto di vista dell'effervescenza spirituale lo possiamo collocare nel secondo grande risveglio americano, gli anni in cui c'è il Great Awakening in America e diversi gruppi cristiani si, eh, si formano, anche nuove tendenze, nuove forme di vivere la fede vengono fuori, ma è anche un momento particolare della storia sociale dell'America, il momento della grande industrializzazione, è il momento del, dell'arrivo degli immigrati e dei neri liberi nelle grandi città che si stanno industrializzando, liberi non più schiavi, cioè non erano schiavi da più decenni. La nascita di un proletariato urbano e di un sottoproletariato che vive in queste città vivendo dispetenti perché non riesce a entrare nel mercato del lavoro. E' questo l'humus in cui nasce il primo pentecostalismo. Pentecostalismo che, ripeto, cioè, convenzionalmente si fa nascere la zusa stritta a Chicago, ma è un po' più, più complessa la situazione, perché è già vediamo, sarebbe importante ricordare anche Faram, l'altro grande, diciamo, predicatore di qualche anno precedente, in c'è la differenza fondamentale, che è appunto il parlare in lingua, ma ci arrivo, che però invece era un bianco razzista, del Ku Klux Klan. Infatti, quando conobbe il predicatore e poi giudicato la figura preminente del pentecostalismo, cioè Richard Seymour, che era un nero, questa cosa lui provocò diversi problemi. Però, Richard Seymour prega da Zusa Street in questa chiesa battista sconsacrata che lui aveva ricevuto accumulato diciamo, diciamo, eh, gratuito, potremmo dire. Prega, riceve lo Spirito Santo e come. È noto, no? Tra i carismi lasciati dallo spirito c'era il parlare in lingua. E lui parla in lingua. Parla in lingua e parla la lingua dello spirito. E quello è considerato il segno della grazia del battesimo dello Spirito. Del secondo battesimo, non del battesimo che si riceve, a seconda delle confessioni, alla nascita certo a un metallo ci si giudica maturi per riceverlo ma perché non voluto dall'uomo ma donato all'uomo dallo Spirito Santo questa è la differenza fondamentale perché lo Spirito Santo si manifesta in quell'uomo in quella donna in quell'essere umano perché perché questo questa manifestazione è stata guadagnata a quella persona attraverso il suo retto comportamento, attraverso il suo darsi a Dio, per usare il linguaggio pentecostale, per camminare nella strada di Dio, cioè rispettare la parola di Dio, rispettare la Bibbia e i comandamenti, ma soprattutto affidarsi completamente a Dio. E quando si è così, che lo spirito si manifesta, dunque come una sanzione di una fede pienamente vissuta, ma una sanzione che nel 1905 era anche il segno della salvezza. Il primo pentecostalismo era un movimento apocalittico, predicava l'imminente fine del mondo e dunque in quanto tale... era un movimento che doveva far proseguiti per salvare più persone possibili. Non ci si salva nel Dio, ci si salva essendo born again, nati di nuovo, cioè avendo esperito lo spirito nella forma che abbiamo detto prima. Perché, come diceva prima Claudio, l'effusione dello spirito presenta proprio le sembianze di una seconda nascita, di una rottura con la propria storia individuale, netta quando questa conversione ha a che fare, la conversazione dello spirito ha a che fare con una persona che ha un passato complesso, lontano da Dio, ma che può anche rinforzare la fede in Dio. Ma quello è il segno della salvezza è solo se lo spirito si manifesta in te che tu sei salvo e quindi questo anelito al proselitismo era anche legato a questo ora scopo vorrei andare all'etiopia eh, io fino a che ora devo parlare che so perso il contatto 45 credo sì, siamo in turno guardateci che cercavo il microfono. Sì, ah, guardavo... bene, ancora l'introduzione. Fantastico, allora <ride> ce l'ho benissimo. Un e... quarto d'ora ancora. Dodici minuti, secondo me, però cercherò di farci. Ora, questo primo pentecostalismo, avevo citato una cosa che per me è importante, cioè eh, dal punto di vista sociale. Era un pentecostalismo che nasce nelle fasce più povere della popolazione nel sottoproletariato urbano e nel proletariato urbano. Non a caso il predicatore nell'America del 1905 è un nero. Intendiamo sì, c'erano fedeli di diverse origini, comprese gli italiani. L'Italia è uno dei primi paesi in cui arrivano le missioni pentecostali. Ma quello che è importante è questo primo diciamo, un punto di vista della sua condonazione sociologica, questo rivolgersi agli strati subalterni della popolazione. Faccio un salto, salto un po' di cose che volevo dire, possiamo dire che oggi è così, in realtà noi sappiamo e possiamo parlare di diverse ondate di pentecostalismo, di un fenomeno che si è man mano complessificato, anche perché non stiamo parlando di una chiesa unitaria, parlare di movimento pentecostale, anche perché o meglio, come diceva prima Marco Ventura, di galassie pentecostali. All'interno di, di questa galassia troviamo forme dottrinali molto differenziate frutto del fatto che ogni, ogni chiesa nasce e si sviluppa attraverso un rapporto diretto con Dio. Non c'è cioè, il fatto di l'effusione dello spirito, tutto questo dimostra una volontà, se volete, antigerarchica, di creare un rapporto diretto con Dio. E questo significa anche porre di volta in volta le basi per una dottrina che può essere in parte diversa. Io, per farla breve, vi racconto un solo episodio. Io ho incontrato il pentecostalismo quando facevo la tesi di dottorato non vi dico l'anno perché sono vi spaventate e il mio tutor era Vittorio Lanternati che mi indirizzò verso quello studio, all'epoca volevo lavorare sui pastori africani, pastori nel senso che vuoi, non nel senso del pastore della chiesa. e Andai in Ghana e il libro che in quel momento mi serviva di più era di un sociologo danese Max Simeng, che ha fatto un breve bel libro, proprio sul Churches and Social Change, se non sbaglio si chiamava, in cui c'era un appendice con un lungo elenco di chiese, non tutte, pentecostali, in parte pentecostali, in parte carismatiche, un'altra definizione non faccio se non manco, faccio introduzione nei in minuti che mi rimangono. Ma la cosa interessante è che ne erano 800. Io non ho fatto un censimento, perché mi sono reso subito conto della, del lavoro titanico che avrei dovuto fare, ma vi posso assicurare che per ognuna delle chiese citate nel testo, che io ritrovavo nella realtà, ritrovava almeno quattro scissioni. E questo fenomeno di fissione delle chiese, lo ritroviamo continuamente. Cioè le chiese nascono, crescono, ma spesso anche si dividono, e si dividono creando nuove chiese con nuove esperienze, così. Il che rende ovviamente più complesso il discorso e anche più difficile seguire una comunità. Ve lo dicevo. Cosa succede per arrivare oggi? Negli ultimi decenni, la, terra, la famosa terza ondata del pentecostalismo cosiddetta. Un fenomeno che da quando è nato è stato in, subito in forte crescita, grazie anche all'azione di proselitismo, nel cui facevo prima riferimento, ha conosciuto un'esplosione notevolissima, che ha attirato molto l'attenzione di studiosi di diverse discipline, proprio per le dimensioni. Chiunque di voi voglia fare un breve giro su YouTube, basta che metta sulla stringa di ricerca Brasil e Mega Churches e si rende conto di cosa è oggi in Brasile una chiesa pentecostale, dove nelle Mega Churches ci stanno migliaia di fedeli che assistono alla funzione che viene trasmessa in diretta su Megaschermi, altrimenti nessuno vede nulla. Scusate, piccolo inciso, per ritornare alla contraddizione, tutti hanno detto, ed è vero, che Bolsonaro è stato eletto anche grazie al grande appoggio degli evangelici. Un nome generale dentro cui una categoria un contenitore troppo basso, ma dentro cui ci stanno anche per te che è vero. Andrebbe anche detto che quando fu eletto uh, Lula c'erano alcuni, non tutti. Un numero sicuramente inferiore, ma c'erano dei pentecostali. Cioè non è, voglio dire, identificare con una parte politica il pentecostalismo sarebbe un gravissimo errore. Lo ritroviamo ovunque nelle sue diverse sfaccettature, nelle sue diverse versioni e prospettive. Possiamo trovare pentecostali che appoggiano Lula e possiamo trovare pentecostali che festeggiano l'elezione di Bolsonaro. ora però torniamo alla terza ondata. Che cosa è questa famosa terza ondata? Come ci riferiamo? Ci riferiamo a un momento specifico che ha a che fare molto con i telepredicatori americani degli anni 70, 80, Oral Roberts per esempio. E con la nascita in quell'alveo di quello che viene detto il Vangelo della Prosperità, il Vangelo della Prosperità in breve che riguarda una parte del pentecostalismo. Ad esempio in Italia i pentecostali rifiutano il Vangelo della, della Prosperità. Io ho avuto l'onore, perché per me è stato veramente un grande riconoscimento, di essere invitato più volte ai convegni della Federazione delle Chiese Pentecostali, che non scherzo, è stato un riconoscimento. Di norma gli antropologi non sono amati dalle comunità che studiano. Cioè il fatto di aver creato una, una relazione positiva con loro mi ha sempre riempito di ciò e va detto anche al loro merito, anche della loro apertura verso personaggi che tipo me che non sono pentecostali ma che hanno profondo rispetto ovviamente per loro. Insomma. Ora, dicevo, in cosa consiste tipo, questo Vangelo della Prosperità che non che riguarda non tanto il nostro paese, ma che ad esempio è molto forte in Africa, è molto forte nell'America Latina, è molto forte anche in Asia. Riguarda sostanzialmente l'idea che se tu segui la strada di Dio, se tu sei scelto da Dio, se tu continui a perseverare nel tuo retto comportamento, Dio ti premia. Dice, e cioè, fin qui, niente di La novità qual è? Che non ti premia nella vita ultraterrena. Ti premia nel qui e ora di questa vita. Attraverso la ricchezza. Questo è un passaggio fondamentale. Perché significa che la ricchezza, e la ricchezza si intende il denaro, in una chiesa nigeriana un pastore pentecostale una volta disse ai fedeli, adesso cominciate a pregare. Concentratevi tutti, chiudete gli occhi, pregate intensamente, pregate intensamente e visualizzate un assegno. Su quell'assegno scrivete la cifra che volete. Se siete forti nella vostra fede, Dio ve la darà io in Ghana mi ricordo gente che pregava e chiedeva il vestito nuovo, la macchina, cioè quegli elementi che a noi sembrano lontani dalla fede, ma attenzione non è così, cioè, un... qui è il punto a cui voglio attivare, qui c'è un discorso importante farò subito l'esempio etnografico che volevo fare. Questo qui è ora, che è ben lontano, attenzione dalla reveriana etica protestante, perché non è un uh, lavorare per la gloria di Dio, è il contrario, è un ricevere da Dio come compenso per quello che hai fatto, come ricompensa, come sanzione della tua fede. Ma nel fare questo tu ottieni eh, una ricchezza reale che da una parte moralizza, la ricchezza. E, e questa è una ricerca che io sto portando a, a pizzi e bocconi perché ahimè a, a, a, a noi all'università ormai ci pagano per riempire moduli, Fa, se tu dici che fai ricerca ti guarda il maschio, ricerca, fare i moduli, fai ricerca no? E, però diciamo quando riusciamo a fare ricerca questa è una delle cose che tendo a seguire perché sta diventando interessante vederla in diverse parti del mondo ad esempio anche nell'Islam oggi c'è un movimento soprattutto nel sud-est asiatico simile al Vangelo della Prosperità che interpreta ad esempio Maometto, un self-made man e anche in quel caso c'è una diciamo rivalutazione sacra della ricchezza, dell'acquisizione individuale... dunque se volete il contrario della ricchezza da condividere... mi diceva oggi una mia collega che anche in Tibet sta succedendo una cosa del genere molto interessante ora questo liberare monarmente la ricchezza diventa un dato a mio avviso centrale nel discorso di oggi nell'oggi nel, nella nostra epoca contemporanea perché? perché troviamo quegli elementi che Ripeto, valgono per alcuni aspetti del pentecostalismo, per precise tendenze, non possono essere assolutamente generalizzati, perché abbiamo altri tipi di pentecostalismo che vanno in tutt'altra direzione, della solidarietà, dell'impegno civile. Questo va detto, altrimenti demonizziamo un movimento che non merita di essere demonizzato. Nella anzi va studiato nella sua complessità. Ora, dicevo però, questi aspetti che si legano molto bene a quella che è oggi l'ideologia dominante, non solo nell'Occidente, anzi forse in maniera più forte in altri continenti. Io parlo del continente che meglio conosco, forse l'unico che conosco, che è l'Africa dove questa ideologia è il neoliberismo dopo i piani di aggiustamento strutturale si è imposta una visione neoliberista della società cioè che c'entra col pentecostalismo ci arrivo subito e poi faccio esempio un grafico cioè nella misura in cui predica il neoliberismo la ricchezza come premio individuale sto facendo in positivo quello che in genere è il discorso negativo no? Perché non dobbiamo premiare gli svantaggiati? Perché se sono svantaggiati, è perché non hanno voluto lavorare. Perché, per esempio, di questi giorni, no? se gli date il premio di cittadinanza, non prendono i 700 euro per lavorare 12 ore al giorno. Che cos'è se non un, un. mi viene in inglese: blaming the, the poor insomma condannare maledire il povero il converso positivo no, di questo picco cos'è? la ricchezza è un tuo premio è un tuo valore, te la sei guadagnata se sei diventato ricco è perché hai saputo fare sacrifici, ti sei impegnato tanto, hai lavorato tanto, cioè, poi uno pensa a Daniele che poveraccio è nato con qualche milione per l'edificio difficile tasse buono è un altro discorso, comunque faccio tutto questo, divento ricco grazie ai miei meriti e qui c'è il punto di unione. Dio ti premia per i tuoi sforzi e ti premia e esalta i tuoi talenti. Il, il eh, pentecostalismo in questi contesti è la religione che meglio si adatta all'idea neoliberale. Per queste prospettive e per un altro dato di fondo, la rottura. Si è detto, ovviamente non è del tutto vero, che il pentecostalismo sia una cultura contro la cultura. In che senso? Nel senso che si oppone alle culture locali pur non avendo un messaggio universalista. In che senso? Nel senso che rompe con le culture locali giudicandole pagane a dire la verità un linguaggio così flessibile che si adatta sincreticamente alle situazioni locali. Vedete anche una volta quanto è complicato e naturalmente il tempo è finito, dunque adesso faccio l'esempio grafico, però questo è importante perché ci permette di dire che, due, che la rottura col passato è anche una rottura dentro la famiglia, cioè quel mondo morale locale che voleva, ad esempio, nei contesti che io conosco, la ricchezza condivisa. Perché se io non condivido la ricchezza con la mia famiglia, se io ho un successo, in Africa si dice tu non diventerai mai ricco perché appena fai i soldi tutti i tuoi parenti vengono da te. E tu hai l'obbligo morale di dividere. Attenzione, questo obbligo morale è anche per un motivo, perché se tu non dividi vuol dire che sei una strega. Vuol dire che hai raggiunto quel, quel denaro attraverso mezzi illeciti. Ma se tu sei pentecostale, puoi dire che l'hai raggiunto attraverso Dio e che non puoi dividere con i pagani. È un modo per rendere lecita l'accumulazione individuale. Ripeto, questo vale per la maggior prosperità, non per tutto il pentecostalismo, e questo ci tenga a ribadire, l'esperienza di sé pentecostale italiana è completamente diversa e di tutt'altro genere tutt'altro temore ora io avrei voluto parlarvi a lungo e faccio una cosa brevissima tutto questo diventa una pedagogia io ho lavorato fin quanto è stato possibile perché ormai in Etiopia non si può più andare perché c'è in corso una guerra civile sanguinosissima di cui nessuno parla che ha causato migliaia di morti in cui lo stupro è diventato un'arma di guerra la fame non fanno passare di aiuti alimentari alle popolazioni del Tigrae è diventato un'arma di guerra e scusatemi ma io queste cose ci tengo a dirlo ogni volta che posso visto che nessuno ne parla e non si capisce perché è un crimine come quello che sta commettendo i crimini che sta commettendo il governo centrale cioè di uomini devono passare sotto silenzio comunque scusatemi questa digressione cosa succede? L Adozione a distanza Spesso le chiese pentecostali, non solo loro, sono coinvolte nei processi di adozione a distanza, cioè in quei progetti di educazione dei bambini. Attenzione, li fanno benissimo, non un soldo viene speso per altro. I soldi che arrivano da, dall'Europa per i bambini sono tutti spesi per i bambini, non si tratta di parlare di cose uno noi italiani siamo in bambini. Il problema è qual è l'educazione che viene data a questi bambini. Perché pur non dando l'educazione religiosa, non potrebbero per quella che era la legge di Dio che vieta questo, una visione ampia di libertà religiosa, ma attraverso appunto la costruzione dell'imprenditorialità. Un giorno ero in un orfanotrofio assieme a un battista, un pastore battista pentecostalizzante americano e lì arriva un suo collega anche lui di questa chiesa battista, ma lo sa lì, io posso l'amico di Facebook, uno di quelli che ha eh, inneggiato al, al, 6, al 6 gennaio, dice che la gente dice che era ma questo parte su, dire, lui arriva lì con dei soldi per i bambini, i bambini avevano una squadra di calcio. Uh -huh. ora mi riduco proprio all'osso, quando lui dà questi soldi per comprare divise della squadra di calcio agli orfani, fa tutto un discorso con citazioni bibliche montate perfettamente non una presa da una cosa una dall'altra, cioè, cioè, in cui mostra come in realtà il calcio è uno sport bellissimo perché consente pur essendo uno, uno sport di squadra di sviluppare il talento individuale vince la squadra ma se tu hai talento lo sviluppi il tuo talento il giorno dopo incontro questi ragazzini per strada mi, mi ciò che state facendo? Vedo con un foglio di carta. Stiamo prendendo i prezzi delle magliette. Ma scusa, perché? Ah, no, ce l'ha detto John, invento il nome. Perché dobbiamo imparare a costruire un budget. Mm -hmm. noi anni. cioè dobbiamo andare in giro, prendere e poi fare ah, sì, l'analisi di mercato. dove prendiamo le magliette? Qui, qui, qui, qui. Tutto questo viene fatto all'interno di cosa di costruire una persona che nel mondo saprà muoversi e sarà di successo. E qui il punto centrale. Avrei voluto dire più cose, ma ho già rubato fin troppo tempo lo sbalzo e ti chiedo scusa. Grazie prof. Prego prof. Costantini. Sì, buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito, io mi unisco rapidamente ai ringraziamenti per, per l'organizzazione e per il percorso di questi anni, taglio un po' corto perché spererei di lasciare spazio al dibattito a un minimo, e in realtà io devo ringraziare anche Pino, non solo eh, per il percorso Pino Schirro, io lo, lo conosco dal 2009 è stato mio relatore di tesi e di di tesi di dottorato ma anche per l'introduzione perché mi consente eh, uno di saltare la spiegazione sul pentecostalismo perché l'ha già fatta lui eh, e d'altra parte mi consente anche di inserirmi in questa dinamica anche abbastanza contraddittoria sul pentecostalismo in cui eh, la formula forse più eh, importante scientificamente è eh, Possiamo dire tutto il contrario di tutto. Perché eh, quello che ha appena detto Pino Schirripa eh, in qualche modo la mia etnografia lo contraddice eh, quasi completamente. E eh, in realtà ci siamo messi d'accordo su questo. Anche, la, chiara, eh, eh. anche eh. la tua contraddizione, la, la mia sì. E, eh, è interessante. La, la mia etnografia si contraddice continuamente perché ha i dati impossibili da definire unitariamente. E infatti io speravo di eh, chiudere un minuto prima. E provare a lasciare delle domande aperte. Uh, la mia idea era restituire la parola a Schirri per provare a, a rispondere anche insieme, però insomma in qualche modo vediamo se riusciamo. Uh, io presento un caso particolare che è l'intreccio di due etnografie. Starò molto sul dato etnografico: l'intreccio tra un'etnografia fatta tra il 2010 e il 2015 nelle chiese pentecostali eritree e un'etnografia fatta dopo uh, sui movimenti uh, per il diritto all'abitare sugli occupanti case a Roma sembra strano ma i due, le, i due campi si sono intrecciati in una maniera anche molto più ehm, potente di quanto mi sembrava all'inizio eh, questa chiesa Eritrea che io ho studiato era una chiesa di rifugiati a Roma ehm, tutti con asilo politico tutti venuti all'Eritrea scappati dal servizio militare eh, obbligatorio senza fine che eh, governo Eritreo propone e uh, tutti in qualche modo inseriti um, in dinamiche di uh, blocco in Italia per il meccanismo che all'epoca obbligava le persone a stare nel primo paese di approdo um, e uh, soprattutto in un settore del mercato del lavoro che o non è nel senso che c'è la, la disoccupazione o sono lavori molto precari, uh, non con tretto, poco contrattualizzati e soprattutto poco pagati. La maggior parte dei, dei fedeli uh, viveva in case occupate e questo dato lo mettiamo qui e poi lo riprendiamo perché vi parlerò prima di un rituale e poi torneremo a questo dato, uh, diciamo sia tra uh, alcuni palazzi occupati proprio da uh, eritrei in collaborazione con, con collettivi romani sia in, invece uh, palazzi occupati da storici movimenti romani per il diritto all'abitare, la Roma ha una grossa tradizione in questo senso, anche una forte presenza, ha una, eh, una popolazione tra le 10 e le 15.000 persone che vivono in case occupate. Um, naturalmente gli eritrei, come tutti gli altri occupanti, eh, avevano questa soluzione soprattutto perché non, avevo, non potevano pagarsi l'affitto, eh, perché non ci sono forme residenziali garantite per i rifugiati, eh, perché ci sono dei meccanismi di espulsione anche dai centri di accoglienza dopo un certo periodo e poi anche diciamo al lato perché i centri di accoglienza molto spesso producono delle dinamiche di eliminazione dell'autonomia del soggetto, quindi non si può cucinare da solo, non ha libertà sugli orari di movimento e così via, quindi è anche una forma di eh, sorveglianza e controllo. E quindi si preferisce la soluzione autonoma che è appunto l'entrata nello spazio occupato. La particolarità di questa chiesa che ho studiato eh, era che rispetto alla storia eritrea, eh, caratterizzata da una lunga lotta di liberazione tra il 61 e il 91, connotata in senso anticoloniale e in senso antiimperialista, di liberazione dall'Etiopia, eh, vista come una potenza straniera invadente, ecco questa storia eh, è una storia ritenuta peccaminosa il tempo in cui le persone erano troppo impegnate in politica e il tempo in cui si avevano abbandonato la via di Gesù. E Nel dualismo pentecostale l'abbandono della via di Gesù equivale a, um, ad aver intrapreso la via di Satana, la via del mondo, e quindi um, questo, questo spazio era um, criminalizzato, anzi uh, demonizzato. Proprio nel senso letterale del termine. Uh, in questa prima, in prima battuta potremmo uh, ragionare sul dibattito attuale tra, nel, dei rapporti tra pentecostalismo e neoliberismo. Se ci fermassimo a questo dato, um, stando alla, alla conferma, uh, cioè a una depoliticizzazione dei soggetti. Uh, che è una, un altro tratto tipico del, della costruzione neoliberale del soggetto, che vuol dire anche un po' tutto il contrario di tutto, uh, però in realtà uh, la situazione della mia etnografia mostra che come sempre la realtà è molto più complessa delle teorie e anche di, um, dei dibattiti scientifici um, per, per farvi capire di che cosa sto parlando vi porto proprio all'interno del meccanismo eh, religioso, all'interno del meccanismo rituale in questione, approfittando del fatto che eh, il mito di fondazione del pentecostalismo, questo fenomeno di possessione da parte dello Spirito Santo, è già stato spiegato. Il centro della chiesa era un, uno spazio uh, rituale uh, in cui molto spesso si uh, operavano delle forme di esorcismo collettivo, uh, molto poco esorcismi individuali perché era una chiesa molto piccola, una settantina di iscritti, um, era una delle chiese che, presenti a Roma e um, ogni diciamo ciclicamente, uh, in questa chiesa si uh, proponeva un qualcosa di diverso dal solito sermone. Uh, era un rituale che io chiamo appunto di esorcismo collettivo in cui la predicatrice um, consentiva uh, la uh, fuoriuscita delle preoccupazioni delle persone rispetto alla materialità uh, dell'esistenza. Um, in particolare, in, questa, in questo frangente, la predicatrice uh, tirava fuori le preoccupazioni, quindi la mancanza di casa, la mancanza di lavoro e la mancanza della possibilità di spostarsi in altri paesi per via delle regolamentazioni europee sulla libertà di movimento, questi erano i temi della predicatrice pentecostale, e di fronte a queste tematiche la Chiesa si presentava in modo scomposto, la preghiera non era coordinata come al solito, la glossolalia che marcava la venuta discesa dello Spirito Santo del soggetto non partiva, non funzionava, il rituale in pratica si bloccava, il simbolo non operava, si potrebbe dire in termini ancora più tecnici, e uh, in realtà um, il, la Chiesa era riempita semplicemente di urla e di gesti scomposti, irriconoscibili. Uh, pian piano la, la predicatrice inseriva dei meccanismi uh, di interpretazione del, del male uh, proposto e quindi... Diceva che Dio aveva dato un messaggio a lei, un messaggio di speranza, che tutti dovevano urlare vita, perché c'era un demone che eh, li voleva costringere a pensare ossessivamente alla mancanza di lavoro, alla mancanza di casa e alla mancanza della possibilità di spostarsi in altri paesi. Um, questo demone aveva il compito di portare le persone alla pazzia perché, piccola parentesi cosmologica, nella uh, definizione pentecostale del soggetto, la. Uh, Malattia apre le porte ai demoni e dunque disturba il cammino verso la perfezione spirituale del singolo, dell'individuo, del, della persona, uh, del fedele o della fedele. <coughs> Ecco, in questo momento in cui uh, veniva inserito il demone, um, il male veniva esplorato e veniva dato un nome, questo è tipico dei processi di interpretazione, di cura anche, del, uh, diciamo così, cure religiose, cure tradizionali, il processo di nominazione del male. E uh, veniva inserito immediatamente la possibilità di uh, urlare il nome di Gesù che avrebbe cacciato questo demone. E Quindi eh, le persone si mettevano con questo gesto che caratterizza il pentecostalismo etiopico ed eritreo, che è un taglio della mano stile karate, urlavano il nome di Gesù, Gesù, e pian piano la Chiesa tornava verso una normalità e verso un... Uh, un'avvenuta discesa dello Spirito Santo. Pian piano le persone recuperavano la glossolalia, recuperavano i movimenti composti eh, classici della, della, della chiesa e della preghiera, eh, le eh, coordinavano, le parlate eh, in lingua, le glossolalie, da una persona all'altra, questa forma di comunicazione, e tutto pian piano tornava alla, alla normalità, affinché le persone uscivano poi dalla chiesa tranquille, mi dicevano siamo riempiti di Spirito Santo, tutto a posto, eh, torniamo alla nostra vita normale. Eh, il meccanismo esorcistico è, potremmo parlarne a lungo, in realtà la tecnica sembra essere molto semplice, per l'antropologia italiana, eh, secondo me non banalmente, inseribile in un meccanismo eh, di interpretazione dei martiniani, De Martin, no velocemente sosteneva che uh, il, la, il fenomeno magico-religioso, la magia e la religione, permettevano il riscatto della presenza uh, e in particolare il, la, la tecnica, uh, il centro della tecnica esorcistica individuata dall'autore stava nel fatto che il, che il rito uh, ripresentificava il mito, con tutte le implicazioni e le conseguenze uh, e dunque se la situazione, uh, il negativo dell'esserci, il problema reale veniva tolto dal fluire storico e messo sul piano extramondano in cui uh, il mito aveva già risolto la questione in illo tempo, quel tempo, per uh, un meccanismo mh, un po' più complicato di come lo sto mettendo adesso, del così come il problema poteva risol essere risolto anche qui ed ora. Il problema eh, fondamentale della tesi demartiniana è che il riscatto della presenza, della presenza consente alle persone di eh, agire di nuovo in termini eh, culturali, valoriali, cioè di agire secondo valori. E, eh, e quindi di ritrovare il radicamento in una, in una comunità che eh, è unita soprattutto dal senso che dalle cose e soprattutto di confinare il, il problema, la crisi dentro uno spazio rituale e non farla emergere eh, nel quotidiano. Questo era eh, il meccanismo di riscatto della presenza, qui semplificatissimo per, per ragioni di tempo, eh, De Martignano E eh, quello che mi interessa... In questo, in questo intervento che provo anche a tagliare in realtà per lasciare spazio al dibattito um, è una dinamica particolare perché um, apparentemente io mi ero soffermato su questo um, dato uh, anche a partire da una in, in conversazione che ebbe luogo nel 2011 in un'occupazione abitativa a roma uh, molto famosa perché in realtà è un museo abitato um, mi ero soffermato perché una signora, una ragazza in realtà all'epoca mi aveva detto guarda che eh, se noi, noi viaggiamo lungo territori pericolosi eh, con un'idea in testa, qui poi dovremmo richiamare anche rispetto a quello che diceva Vino, tutta la, la, la dimensione del desiderio, delle merci e tutto quanto che però oggi non affrontiamo um, viaggiamo con un'idea nella testa e invece quello che ci troviamo è una precarietà dell'esistenza uh, molto marcata una casa che ti possono sgomberare da un giorno all'altro uh, senza lavoro, senza la possibilità di muoverci um, noi se non andassimo in chiesa usciremmo pazzi mi disse. Uh, pian piano io connessi questi, queste frasi che mi venivano sempre più dette e a questo, a questo momento rituale, um, e però mi, mi ci soffermai uh, dal punto di vista proprio della tecnica esorcistica, cioè di come funzionava il rituale uh, e di quello che permetteva alle persone. Uh, pian piano nel corso degli anni uh, mi sono reso conto che uh, il dato che quella conversazione, fosse avvenuto in un'occupazione abitativa eh, l'avevo sottovalutato eh, l'ho rivalutato nel 2020 durante la, la pandemia quando la stessa persona eh, mi chiama un giorno perché io in un, in un altro spazio abitato eh, facevo e faccio uno sportello di, di, per redditi di emergenza cose così molto tecniche lei mi chiama perché aveva un problema con, con, con una richiesta e uh, mi ricomincia a parlare, mi dice che lei uh, era tranquilla perché frequentava la chiesa uh, e perché comunque il, uh, il suo vissuto era un vissuto di... Um, Uh, liberato nel senso che poteva soddisfare le richieste della famiglia uh, di, di soldi dell'istruzione del figlio in Italia uh, di un minimo di, di, di vita uh, perché comunque aveva la possibilità di vivere in questo spazio uh, in cui risparmiava l'affitto non, non pagava l'affitto in realtà lei la mette sul piano proprio che io posso vivere perché altrimenti non potrei proprio vivere perché i soldi per pagare l'affitto non, uh, non ce li ho e uh, da questa lunga conversazione, in realtà, uh, a un certo punto mi dice, uh, come, come cosa strana, uh, però uh, gli attivisti che hanno occupato questo spazio e mi hanno consentito di viverci sono mossi da Dio. Non lo sanno, ma sono mossi da Dio. E io devo dire che. Mh, come forse Pino ve lo dirà, c'è tutta una riflessione anche sul processo etnografico, io l'avevo pre presa a ridere eh, in un primo momento, mi sembrava un dato eh, marginale, ilare, no? avevamo lo spirito santo dell'autonomia, però in realtà eh, era un, un qualcosa che mi colpì dopo profondamente, perché eh, abbiamo una, un ragionamento che... Eh, ti pone innanzitutto la domanda, eh, il rito libera la possibilità di agire e eh, tranquillizza i soggetti, messa così sarebbe una forma anestetica, eh, però poi non inficia la possibilità di, una, di un agire anche trasformativo e eh, soprattutto la domanda principale eh, mi, mi rimaneva, ma funziona il rito o funziona l'occupazione? nella ripresa del della capacità di agire del soggetto e soprattutto rispetto alla dinamica del pentecostalismo nel suo tratto di creazione o avallo del neoliberismo um, non c'è per niente una, co una colpevolizzazione del soggetto del tipo che troviamo in molti luoghi dell'Africa siamo poveri perché veneravamo il Dio sbagliato loro sono poveri e sono poveri perché uh, ritengono di essere mh, sfavoriti dalle dinamiche, dei regolamenti, dalle leggi uh, e così via. Uh, e, piccola parentesi, un giorno accompagnare il pastore, che è un laureato ad Asmara, per il riconoscimento del suo titolo di studio in Italia, e lui mi disse uh, che questo, questa dinamica era perfettamente comprensibile perché era difficile ottenerlo, in realtà poi ci riuscimmo uh, con una sorta di, di, di sotterfugio, um, perché il, in questo modo uh, il mercato del lavoro veniva regolato su base razziale. Questa era l'interpretazione del pastore. Per farvi comprendere che non siamo di fronte a soggetti uh, facili, sono soggetti molto complessi, in cui secondo me pesa anche il loro background eh, sostanzialmente politicizzato dell'Eritrea. No? L'Eritrea ha avuto un percorso eh, estremamente rivoluzionario. E ehm, rispetto a quello che diceva Pino della, della questione del, della povertà interpretata come della ricchezza interpretata come segni divini, qua siamo in un altro ambito. Qui la povertà non è attribuita a un demone. Semmai eh, per un passaggio di recupero dell'ideologia di se stessa è il, il riscatto eh, che viene attribuito a Dio, allo Spirito Santo. Sono gli attivisti che mi consentono di avere casa, che, ehm, che sono guidati allo Spirito Santo anche se non lo sanno e fanno, eh, e fanno gli atei. Però eh, in questo meccanismo io non avevo appoggi, c'è solo un'etnografia eh, del genere eh, di Rafael Sanchez su Caracas in Venezuela in cui l'autore um, trova un movimento pentecostale di venditori ambulanti che occupano, ca occupano case per sottrarle alla criminalità e tenerci le merci per venderle in giro per le strade uh, ma interpretano l'occupazione uh, di casa come un dono mentre i miei pentecostali non la con non considerano un dono considerano un'azione individuale semmai il dono è il fatto che ci siano delle persone che senza essere pagate, sottolineano, uh, fanno, fanno questa cosa qui L'interpretazione di Sanchez non mi aiutava per niente perché Sanchez ritiene che uh, la costruzione neoliberista stia nella uh, considerazione dell'occupazione di case come un fine in sé. Uh, e quindi recupera una critica marxista alla pratica di occupare case dei pentecostali. Onestamente, credo che sia proprio una scemenza terribile, perché comunque sottrarre un bene al mercato non può essere considerato un'azione un, un neoliberista. Ma non mi aiutava neanche sul piano teorico. Perché la mia domanda era diversa. La mia domanda era semmai uh, come si configura questa soggettività che uh, da un lato sembra completamente depoliticizzato da un discorso religioso, dall'altra invece a partire dal bisogno riproduce un'azione che può essere anche trasformativa. E um, da ultimo, uh, e chiudo così, um, lascio lo spazio, un minuto appino per tentare di, di, di anche ravvivare le mie domande, um, soprattutto il problema che uh, mi... Mi si poneva, però questo forse lo si affronta un'altra volta: è la questione del, ancora una volta del primato delle pratiche, e cioè questi pentecostali che eh, facevano queste azioni e che, da un lato, mi sono dimenticato, eh, criminalizzavano l'idea di bruciarsi i polpastrelli per passare le frontiere e non essere riconosciute le impronte digitali, che criminalizzavano i finti matrimoni per passare le frontiere, però poi sul piano reale le facevano e dicevano, e per la vita, per la vita si può occupare, per la vita si può, possono bruciare i polpastelli, eccetera, eccetera. E io mi chiedo, e forse anche un po' provocatoriamente rispetto agli autori che abbiamo studiato, ma quando ci troviamo nelle chiese pentecostali in cui dicono che sono poveri perché hanno venerato il Dio sbagliato e sono stati puniti, oppure nel, in questo modello che raccontava Pino di creazione del sé, ma poi la gente nelle pratiche che fa, in questo non mi ricordo chi è, Paul Guilford che scrive Africa Shelby Saved su questi uh, movimenti che appunto colpevolizzano in senso spirituale uh, la loro povertà ma poi la gente nelle pratiche che fa questo mi sembra una domanda anche, io lo vorrei chiedere ma non ho il, la mail degli autori lascio la parola la parola a Pino per un tentativo anche di, di riconnettersi a me eh, e poi forse lo spazio al dibattito sì, nel frattempo chiedo a tutte e tutti di cominciare a scrivere qualcosa, reazioni, in maniera anche molto, qualche parola, qualche frase che riportiamo perché non ne faccio un punto d'onore, manca un quarto d'ora alla chiusa e ce la possiamo fare. categorica Che fanno nelle pratiche, prof? Eh, per forza. Io stavo parlando a microfono spento. <ride> No, io a rispondere a quest'ultima domanda, no, io credo che problemi, i problemi che tu hai posto sono importanti e mi pare che in, per certi versi vadano anche nel, nella direzione delle cose che dicevo io rispetto a certe contrarietà. Io sono molto contento che tu hai parlato, ad esempio, del tuo caso che proprio apre una finestra completamente diversa sul movimento pentecostale e anche nella, non solo la polietricità, ma anche le diverse prospettive con cui si affronta. Ora nel, nel problema della pratica e io lo ricorderei al discorso che tu hai fatto a rito, senza entrare in un discorso fin troppo diciamo disciplinare che magari non interessa, però c'entra, che tu da una parte dici ma è, ma è efficace il rito l'occupazione, io mi sentirei di dire ma è una butata e non posso approfondirla perché ma secondo sì. me sono efficaci tutti e due nella misura in cui vanno insieme. Certo. Cioè, e probabilmente l'uno senza l'altro non funzionerebbe. No, perché impazziresti davvero e non occuperesti se non avessi il rito, probabilmente. Eh, esatto. no? oh. E del resto, ma non è solo una garanzia psicologica, nel senso che vuol dire la stessa occupazione senza il rito perderebbe il senso il significato profondo del perché si fa. Da questo punto di vista io credo che la critica che faceva quell'antropologo sul marxismo, è, secondo me non tiene conto di un altro livello, che non è solo per risultare il mercato, che è quello di come si crea la coscienza e lì, secondo me, lui è un po' troppo, diciamo, meccanicista. Però ora le pratiche, e finisco, e così rispondo per non dire risposto prima di tutto. Ma le pratiche secondo me, è... il problema è che la pratica in sé è un terreno quanto mai scivoloso, perché voglio dire, possiamo intendere da diversi punti di vista, ora nella pratica che si fa, innanzitutto la pratica è sempre guidata da una prospettiva, che la si riconosco o meno e che la si contraddica o meno. Cioè, intendo dire, io quello che credo sia importante è che la pratica va studiata non tanto nella sua adesione solamente, ma nella sua adesione, non adesione o contraddizione rispetto alla prospettiva. Perché assume senso proprio rispetto a quella prospettiva, qualunque cosa essa, essa sia, non so se mi spiego cioè il pentecostale che a un certo punto dice sì vabbè ma per me l'importante è, è liberare il demone e non l'occupazione sta dando un senso alla pratica in quel modo ma lui dice cose a me veniva in mente un, modo, un posto dove i pentecostali non sono mai entrati che sono le occupazioni Messina scritte da Pietro Sainte nel suo libro. Perché è interessante, non sono entrati le pentecostali, costanti, ma sono entrati gli spiriti dei morti, che dicevano delle cose che giustificavano degli atti contro lo spirito dell'occupazione fatto dagli atti. Da, da, da, da. E io provocatoriamente, una presentazione che eh, dissi a Pietro, guarda Pietro, che se tu mi vedi in maniera strumentale sbagli, devi vedere la reale agilità dello spirito. Certo. Anche se esso non esiste. Cioè, te lo dice uno che non è credente, ma il fatto che lo spirito non esista è che non è Anzi, agisce proprio perché non esiste da buon levi no? Sì, però questo no. vuol dire, allora, nella pratica la dimensione del rapporto con l'altro, col cioè diventa centrale. Però qui, siccome già vedo delle domande, potrebbe essere mi sembra l'altro giorno. Però sulla domanda di Ventura io non mi sento di rispondere, nel senso che forse è Accumuliamo altre domande, non so come vogliamo procedere. Sì, io ne, ne aspetterei un'altra mentre leggiamo l'altavoce. Vabbè, la, tutti la leggiamo qua in chat, ma forse per il video registrato è bene leggerla. Ci chiede se c'è subalternità, secondo i relatori, del quello che abbiamo sentito raccontare, il prosperity gospel, il... Vangelo della prosperità e il neoliberismo oppure uno spazio per l'evangelizzazione del neoliberismo interessante insomma che rapporto c'è tra ecco, questo io ci butto anche la facevo una mezza domanda l'ha accennato proprio sto prima il passaggio da se esiste se così lo si può raccontare alla al partito politico eh, del de, dei neo pentecostali o, o questo fenomeno cioè il passaggio da chiese della Pentecoste a rappresentanza organizzata politicamente fino, insomma, fino a pesare alle elezioni alle, alle presidenze di interi paesi eccetera eccetera, insomma questo passaggio quindi non solo il rapporto col mercato ma il rapporto con la politica, una battuta forse merita un seminario che parla di questo grande come dire, tema chi vuole cominciare? Pino No, io ho due parole, iniziai da quella di Claudio, forse è più semplice, <ride> il problema che ha posto Marco è veramente grosso, comunque no, e io non, so se, non credo che vengono un partito politico, e credo che avranno delle espressioni politiche che a, mio, a mia conoscenza, ovviamente posso sbagliarmi, ma l'unico in Italia l'unico pentecostale eletto in Parlamento è stato eletto nelle liste del di... PD. Io non lo giudico esattamente un partito di sinistra, però non lo giudicherei, che è un partito di sinistra di destra. Ecco, poi altrove, ripeto, ci sono delle rappresentanti, ma ci sono anche, questo è interessante, perché è... Sintomo di una strategia politica quanto interessante, le alleanze trasversali, cioè i pentecostali eletti in diversi schieramenti politici su alcuni temi, fanno lobbying insieme dentro il Parlamento. certo E questo, secondo me, un... che mo... da una parte è segno flessibilità, dall'altra anche però di una certa analisi diciamo, di a certi valori importanti che loro giudicano. Ora il problema del rapporto, io cerco, faccio un po' il furbo, dunque rispondo a Marco, però semplificando la domanda, eh, spero che non sia l'altro, perché è veramente complesso. Il rapporto tra neoliberismo e prosperity gospel, è, è, è secondo me è abbastanza complesso. Io non so se c'è uno spazio per l'evangelizzazione del neoliberismo. Credo che siano due movimenti dialetticamente connessi, nel senso che in qualche modo si riflettono uno specchio, seguendo ognuno il suo discorso. Secondo me, c'è più un'idea, un'adesione a un modello ideologico comune, quello dell'individuo e dello spazio individuale. E questo lo dico perché il problema è capire quale tipo di evangelizzazione del neoliberismo portiamo avanti. Il neoliberismo di per sé non è laico. So che faccio un'affermazione forte, ma mm. <coughs> non mi pare che i grandi paesi, immaginate non che cioè, un presidente degli Stati Uniti fa come Tsipras che non giura sulla Bibbia perché ha anche... Anzi, vi chiama Dio, la dimensione religiosa in un paese come quello americano, nella politica americana centrale. E quindi il problema è che cosa, quale, Poi, non credo che il credo di Biden abbia a che fare con il credo di Trump, per fare un esempio, non credo che, appunto, cioè, mi chiedo, In questo caso, forse mi viene in mente che dentro il neoliberismo loro portano un certo tipo. C'è cioè, da aggiungere una cosa, alcuni evangelisti, alcuni pentecostali dicono che il mondo, il mondo cambierà quando tutti saranno pentecostalizzati e hanno una piattaforma politica rispetto ai testi di Marshall sul, sulla Nigeria ma anche ad altre cose sono state però mi sembra che ci sono già altre due domande cui... proposta operativa le leggo due battute e chiudiamo Costantino eh, va bene anche, Perché così facciamo Pentecoste e Babele, Torre di Babele sono due testi biblici, li leggiamo in correlazione, cioè il parlare in lingue come atto di liberazione dall'impero, dall'oppressore, come spiegare allora, se facciamo questa lettura dei due testi, come spiegare allora la contiguità di alcune forme di pentecostalismo con le destre ultranazionaliste, vedi vari episodi tra cui anche 6 gennaio, poi ci chiedono, grazie degli interventi, la domanda... Che ruolo gioca l'appartenenza alla Chiesa Pentecostale Eritrea o altre della diaspora rispetto alle rimesse alle famiglie nel paese di origine, le rimesse, i soldi mandati da un paese a un altro, eh, a casa? Se solleva, solleva dal non poterle mandare o no, anche rispetto al discorso sulla condivisione, accumulazione individuale della ricchezza di cui prima abbiamo fatto cenno. Bellissime allora, domande, grazie a tutti e a tutte per averci seguito intanto. Prego. io parto dalla seconda Prego. perché è più facile eh, no, eh, non solleva non c'è quella rottura dello spazio, dello spazio familiare avvenuta col pentecostalismo uh, la pressione uh, sui migranti uh, è abbastanza grossa da, da parte delle famiglie e oltretutto la situazione in Eritrea ed in Etiopia è abbastanza complessa e tragica per cui non ci si sottrae alla logica delle rimesse tant'è che la Eden, che così l'ho chiamata la pentecostale che eh, mi parla, dice io posso essere una buona migrante che manda i soldi a casa perché ho questo spazio um, e ho questa possibilità di salvare 150 euro al mese, 100 euro al mese per mandarli a casa, no, però <coughs> è vero che la Chiesa sostituisce delle reti di solidarietà um, a, in parte a quelle familiari e soprattutto in parte a quelle intrapartitiche perché eh, finora l'Eritrea aveva già rotto uno spazio familiare in parte e le forme della, della solidarietà eh, giocavano all'interno dell'appartenenza ai diversi fronti eh, e con quelli rompe, con quelli rompe fortemente appunto perché quello, quando si faceva politica era, era la via del demonio, quindi questa è la risposta. Eh, il Per la prima domanda invece Secondo me la faccenda è estremamente più complessa, in parte perché eh, come ci insegna eh, la storia, io guardo molto la storia perché ci insegna tanto, no? forse è veramente l'unica scienza perfetta, a parte il fatto che poi l'ha scritta qualcuno o qualcun altro, però quello è successo, quello sappiamo che è successo, e lo possiamo ragionare. Eh, la storia ci insegna che qualunque eh, linguaggio eh, può essere... Uh, spostato verso un, un senso e un altro, verso il, la giustizia sociale o verso la diseguaglianza, a giustificare la diseguaglianza o a promuovere la giustizia sociale, uh, verso un tipo uh, di reazionalismo piuttosto che verso un tipo di progressismo. Uh, la storia dei movimenti africani uh, ci insegna questo, non cristianesimo, portato lì dai colonizzatori per disciplinare i corpi oppressi e subalterni degli, degli africani, a un certo punto diventa lo spazio in cui eh, nascono scintille di liberazione proprio uh, giustificando la liberazione, scarsa guardando l'orario, in senso religioso. Uh, quindi questo è da, secondo me da tenere in mente, io da antropologo per esempio m, m, m, m, mi riesco poco, uh, a, mi faccio questa domanda ma mi riesco poco a rispondere perché ci puoi fare qualunque cosa con, con le religioni, No, voglio dire c'era un'area un un cattolica nelle Brigate Rosse uh, ah. quindi veramente puoi fare qualunque cosa uh, il punto però rispetto alla, uh, alle destre ultranazionaliste che è vero in molti paesi uh, sta secondo me nella questione del fondamentalismo di tipo uh, morale che il pentecostalismo in qualche modo propone fondamentalismo è una brutta parola per un antropologo però me la, faccio, me la lasciate passare perché rispetto alle questioni del corpo, uh, della sessualità, eccetera eccetera, è vero che propone un discorso uh, di tipo, di tipo neotradizionale, non so se si può dire questo termine, ed è vero che si sposa con un'etica neoliberale che non è per niente laica, ma anzi è che è un'etica che fa del disciplinamento dei corpi, diciamo per per i bisogni della produzione post-industriale, direbbero quelli radicali critici importanti, eh, la, il suo centro. Eh, è vero che comunque mette in atto delle forme di controllo eh, molto forti e su questo forse prende eh, il discorso della... Del, del legame tra essere ultranazionaliste e pentecostalismo, soprattutto su questo diciamo, lato anti-omofobo, non so come eh, lesbofobo, non so come si dica eh, esattamente, e, eh, e quindi su questo aspetto. Forse <coughs> ci sarebbe materia per discutere per altre 5-6 ore, ma credo che um, la cosa non si possa fare. Quindi io vi saluto, sono le 18.30. Ringrazio um, dell'invito e dell'organizzazione. E lascerei la parola a Marco Ventura ancora se vuole darci un saluto conclusivo. <coughs> Grazie, Grazie. infinite a, a tutti da parte mia, eh? è stato così. Uh, un bellissimo coronamento del, del lavoro fatto insieme, come dicevo in Apertura, e uh, come dire, a maggior ragione dopo gli spunti, a maggior ragione dopo gli interrogativi, uh, siamo come dire ulteriormente stimolati a proseguire. E un grande incoraggiamento a entrambi voi perché nelle diverse prospettive generazionali. Il, il, il lavoro su questo fenomeno così decisivo prosegua, si, anzi si intensifichi, si arricchisca eh, un incoraggiamento a Claudio Paravati perché non faccia mancare come dire, il, il contenitore e lo spirito di confronti in, in questa impresa, grazie a tutti e tutte per, per aver partecipato seguito e Alla prossima, eh, se si può dire così, alla prossima, grazie anche Claudio di aver fatto da Colonna Vertebrale. Grazie. È la sua vocazione. È la sua vocazione. <ride> arrivederci, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. grazie mille, grazie mille, grazie. Grazie poter condividere uno spazio con voi. È vero, anche per noi, arrivederci. Grazie infinite anche ai nostri ricercatori, a tutti, grazie, grazie mille. Grazie.